Mm -hmm. Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi Ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio Che diventano sempre di più E abbiamo anche la nostra aiutante che ci fa la regista Saluto al pubblico, Sabrina Ciao ah, Siamo diventati seri Azienda Agricola Super Più Stiamo seminando le cipolle Uh che carina, questa ha già germogliato avevo fatto vedere che stavo mettendo gli agli intorno ai piselli, però non ne me va di mettere solo agli adesso continuiamo con le cipolle quindi intorno alle fave metteremo molte cipolle non è necessario perché le fave non sono delicate come i piselli gli agli intorno ai piselli hanno più senso perché i piselli vengono più attaccati da vari tipi di animali le fave sono generalmente più resistenti, ma un po' di protezione non ci disturba e un po' di cipolle in più da mangiare o da vendere non ci dispiacciono quindi Oggi prima di magari estirpare un po' d'erbacce, perché qua ci sono le erbacce che andrebbero estirpate a mano, e riusate come pacciamatura quelle che non sono infestanti e non riattaccano, e invece buttate via le gramiglie le infestanti. Prima di fare questo lavoro un po' lungo, un po' noioso, facciamo un lavoro molto più bello, piantiamo le cipolle, che è semplicissimo. Io non ho preso le micorizze, ci possiamo mettere un po' di micorizze, ma qua nel terreno già ci stanno. Ma a parte quello, i bulbi si piantano facendo un buco e mettendo il bulbo dentro. Adesso, appena piovuto, il terreno è bello bagnato quindi noi faremo una cosa semplicissima faremo un buco col dito e ci infileremo il bulbo. Poi a 20, 25, 30 cm di distanza un altro buco e un altro bulbo. Quindi stiamo seguendo i principi dell'agricoltura sinergica nello specifico stiamo seguendo i principi del posizionamento delle piante che ci dicono che le leguminose vanno messe al centro in quanto sono più facilmente attaccabili dagli insetti ma sono produttrici di azoto e quindi fertilizzano poi tutto il resto e poi ancora più intorno ai bordi quelle piante di protezione che hanno sostanze che tengono o trappole o comunque che sono antagoniste degli insetti e quindi le liliacee, le solenacee, tanti altri tipi di piante, questo è il posizionamento sinergico delle piante, dell'agricoltura sinergica, noi l'applichiamo un po' dappertutto, non solo nell'orto, siccome è una cosa intelligente lo applichiamo un po' in tutto il nostro terreno. La lezione di oggi come al solito è finita, un saluto a tutti. Stefano e Sabrina Buonanotte Dio Ciao Buongiorno. Ciao cari